Sì. Mettiti qua eh, mio eccoci qua, ciao buongiorno. ragazze, buongiorno a tutti e a tutti. Vai, vai sì. Allora, con Melania ci siamo fatti una, un po di provviste stamattina al despare di Palau in via Razzoli. Allora iniziamo, olio Dante, terre lontane. Che abbiamo pagato. Quanto questo? Un 750 ml quindi non sì. è da litro quindi l'abbiamo pagato 3,99 poi uova allevamento a terra 1,80. però devo parlare, se no sì, sì. ecco qua ecco le uova pomodori antonella Beh, uno ne e, solo uno. e due Abbiamo pagato 2,25, erano con gli sconti, due pezzi, erano 1,39, non so. Eh, ehm. Ah sì, 2,25, 2,25, però da, ah, in, da entrambi sono stati tolti 86 centesimi da tutte e due, da uno e dall'altro. Fette biscottate. Questo qua è bianco, eccolo qua questi qua eh, quanto pesano fammi vedere c'è scritto io scritto sarà ah eccolo qua eh, così grammi. Grammi. Sì. è così 315 grammi abbastanza poco ecco qua queste un euro uh -huh. poi zucchero del Eccolo qua. Che lo prendiamo sempre, 1,55 kg. Uh -huh. Poi basilico. Eccolo qua, basilico. Che basilico è questo? Sardegna. Della sardegna, sì. sì. 1,59 euro abbastanza caliccio, uh -huh. poi ce n'è di meno delle altre volte, vi credete che no, non l'ho notato e avete messo di, me, di meno? Uh -huh. Cioccolati, cioccolati Kinder, buonissimi. Ecco, quanto pesano questi, sono 8 barrette, sì. e costano 1,65 euro, uh -huh. confettura Santa Rosa. Eccola Vabbè. qua alla qui. ciliegia squisita l'abbiamo già assaggiato sì. 350 grammi mm. 2,15 euro pasta barilla eccola qua facciamo vedere solo una perché l'altra va lo sono due sì. due pacchi Le abbiamo presi eh. sono 135 meno 56 centesimi mi pare che viene 79 centesimi al pacchetto, ne abbiamo preso due. Eccolo qua, vendite qua. Attate tutti gli uusi. Sarebbero queste. Sì, queste. Cantovinè, che eh. più di un chilo. Così ve che non Un chilo 500 grammi e costano 259 pomodorini a grappolo li prendiamo sempre questi devo a fare il mestrone, quindi, livelli, quindi mettiamo anche quelli sì. sono quanti erano forse cesso sì. sì, al chilo al chilo 369 uh -huh. hanno pesato 270 grammi totale un euro uh -huh prezzemolo, ammazzo, eccolo qua questo l'ho preso l'altra volta, è abbastanza fresco 89 centesimi uno yogurt, le yogurt. Qua, al cocco, molto buono, gustoso ragazze sì. ve lo consiglio per non di 125 sì. ah, è 250 grammi, mm -hmm. complessive, due barattolini due zucchine verdi sì. Una, una, zucchi zucchina. una zucchina Me bevo, ehm. ho detto mi basta una eh, allora questi sono i chilogrammi 3 e 29 ha pesato 410 grammi 1,35 euro la vedete per sì, sì, sì, vede sì, ecco qua ve la avvicino ecco qua poi arance arance e navel ecco qua al chilo che... fammi vedere quanto sono in due non c'è riuscita. Sì, appunto. In, in, al chilo 99 centesimi, è possibile? Mm -hmm. E poi peso netto, un chilo e 55 grammi, un euro e 54 centesimi. 400, sì, sì, poi? Fagioli morlotti. Ecco qua, questi. Vedete? Un bel un bel sapettino non so male li ho già presi altre volte al chilo sono 3 euro mm -hmm. e questi sono 758 grammi 750 785 grammi totale 2 ,59 euro mm. poi c'è questo auricolare, Come auricolare si della Cellularline online che mi si trovano benissimo, le altre purtroppo sono andate a farsi friggere, ho dovuto riprenderle e sono molto buone, ve le consiglio perché hanno un buon audio e si sentono veramente molto bene. Sì. Allora, questi costano 14,95, però senza avevo... sconto. Non volevo andare da altre parti, l'ho preso Totale 44,64. 44 euro, euro sì. virgola 62 centesimi. Ok, perfetto. E questo è. Poi abbiamo preso un po' di cose a sapone e così. Le prendiamo e facciamo. Sì, Ce l'andiamo là. La qui la lo, sì, sì. lo so. Se ci vai. Te lo sì lo so. Lo so, lo so. Lo so, lo so. Lo so, lo so. Lo eccolo lo ah, ecco so. Sì, sì. Poi dice che da lunedì mi hanno dato, un... Hanno un, dato un volantino che dice che da lunedì ci sono gli sconti. Mm -hmm. Allora, San Po Shampoo, fruit, schiss, antiforfora, cos'è? Sì. È e questo. E questo, vedo sì, vedo eccolo qua. Antiforfora, 2 euro, euro e 79. Mm -hmm. Poi bagno schiuma, vidal vidal è molto buono, mi sta dicendo anche quello. 1,70 euro, quindi è un po' in, caro in carico eh, questo. Piano. Poi c'è vidal bagno anche questo. Un vidal, mh. questo qui, il po' le geni, Questo non è vidal, questo. No, vidal, scusate, mi sono confusa. Quest'altro è il vidal, mi preso. Due vidal, due preso. Poi? Aspetta, vidal bagno, aspetta. Vidal bandio, Sì. 1,70 lo stesso. Sì. Poi c'è mantovani. Due mantovani. Due moveani. 1 alla extra freschezza estratti di eter e cetriolo. Questo Ed lo voglio provare. Peso. Quanto c'è? Aspetta un attimo. 500, è 500 di prodotto. Eh? Sì. Sì, entrambi così. Sì. E questa è la cardina. E sono da due, 3. da 1,49, sono sì. abbiamo fatto. Un po' di florviso. Poi ho preso anche un deodorante. Male. Questo l'ho provato questo questi sono buono. scusa. Allora, Mantovani sono caduno a 1,49 euro. Meno di Vidal. Vidal a me mi dà un po' di pizzicore alle mani. Ah. Mantovani lo trovo più dolce. Mm -hmm. Spiegami perché? Sì, perché più non mi fa venire questa eh. specie di pruritino, non eh. è grave, non ma un po'. E quindi ho provato per caso un giorno questo mantovani e mi è falluto più salutare. Capito? Perfetto. Poi c'è un altro fruitis. Allora, fruitis è questo qua. Capelli il eh, Corti brillanti, eccolo qua, vedete eh. ragazzi, questo qua è. Mi ci sto trovando molto 2,79, mi pare che non l'hai ancora provato. No, invece l'ho provato tante queste oh. volte. Le Questo deodorante l'hai dato Questo bene. qua è dell'Omia e ho sentito mio. dire che è buono. L'ho provato altre volte tea, tea è buono. Sì, Oil, eh. molto buono, sì. Quanto ce n'è? Ce n'è eh, 150 millesimi di grammi. Che poco, grammi. allora costa 5 euro 50 okay. e il resto totale, totale 16 e 16,56. Okay, questa allora. è la spesa Bene. nostra di oggi abbiamo al corrente così ci potrebbe e rischi e ah, ah, arrivederci sì. e godetevi questa bella giornata di oggi uh -huh. Prima, primis, tante cose belle stivolt... a tutti eh. tante cose stupende a tutti nella vostra vita <ride> ok ciao ragazze Grazie del supporto, like, commento e iscriviti, si va. Ciao, a presto, un bacione.